Ciao a tutti carissimi Siamo ritornati qui su The Gravedigger L'altra volta eh, Dopo tante morti Siamo riusciti a fare il livello 3-4 Se sentite dei rumori sottofondo è il vento che chiude i balconi mm, Vabbè Comunque L'altra volta ci siamo lasciati Al quinto livello appunto Abbiamo fatto il quarto, il terzo Ci abbiamo messo la bellezza di quasi 18 minuti Speriamo che non si... eh, siamo morti giustamente due volte per ciascun livello, quindi mh, speriamo di andar meglio in, nel livello 5, vediamo cosa dice Focus. caro Focus. Questo posto sembra sicuro. Sì, ma molta sicurezza significa molta luce e questo posto non è nessuna excezione. There are uh, two graves you on lookout for: one uh, is Barnabas' Horn, if you please, and the final resting place of the filthy rich, Mr. and Mrs. Aiken, rich Aiken's indeed. Vabbè, ah, boh. allora intanto eh, l'esperienza mi ha insegnato che posso aspettarmi di tutto, quindi dobbiamo cercare questo Barnabus Ah, vabbè. ah, tra l'altro mi sono accorto che nell'altro video si sentiva Quando magari faccio la p, p, p si sente molto sul microfono Spero che non sia così Intanto abbiamo trovato degli occhi e un frammento di mappa E che va bene Qui, eh, vedete, là c'è già il soldato Ted Humphrey Greenville Eh beh, giustamente, questa tomba ci rib... cioè, ci... Afferma che questo uomo è morto Beh, dai Non me lo sarei mai aspettato A meno che non sia stato seppellito vivo mm. Una pipa è la chiave del cancello Questa altra tomba Chi c'è, chi c'è, chi c'è Telma Telma, Teresa, Torpe, Torope Non mi ricordo E eh, niente, vabbè Cos'è? Torpe, torpe Anzi, Thurpe, Thurpe, Moran Silverstein Of Denton <ride> Eh sì, vabbè che nomi Cos'era questo rumore? Eh vabbè, non abbiamo trovato niente, neanche qua Quindi presumo che dobbiamo aprire... Ah, ok, un puzzle Perfetto Mi sento fortunato, dai Ah, hai visto? Hai visto? Che puttanato Dobbiamo fargli fare il giro allo stronzone E dobbiamo incastrarlo Va bene, dai fermo così E andiamo avanti di qua Sperando che non ci sia Ah, Gesù Dai E come tradizione dovrei morire due volte eh, Speriamo di no Anche se si allontanati da grazie mille gentilissimo o oh, io spero che tu adesso non venga da questa parte ok abbiamo una tomba eh, una specie di puzzle dove dobbiamo praticamente far venire di qua il tizio soldato farlo passare in teoria lui verrebbe giù non mi farei così, andrei prima dall'altra parte Se questo qua si togliesse Grazie mille Tanto il cane abbaia E eh, va bene uh, Questo, questo, questo è difficile, difficile Vabbè, e niente Io lo bloccherei molto volentieri là Voglio chiudergli quel cancello. Perfetto. Ok, ok, ok. Intanto lui l'abbiamo chiuso là dentro. E posso andare a vedere quella tomba. Dove? Presumo. Che troverò o in una o in quell'altra. Intanto vedo una via anche dietro. là. No, presumo. No, porca troia. Ah, oh, Dio mio. Non mi ero accorto che lì era chiusa. <ride> no, in teoria dovrei trovare anche la chiave. Quella, La mappa del tesoro però ho trovato un fermento di ma vabbè allora un attimo che devo capire come si potrebbe rinchiudere lo zozzone la si apre tutto la si apre quello e se facessi così si chiude la si apre qua No, chiudi No, chiudi Aiuto No, che passa Passa di là Eh vabbè, ho fatto la cazzata Oh, mi ho chiuso tutto mm, Credo che farò un taglio giusto per capire un attimo come incastrarlo <ride> A dopo Ok, ho trovato la combinazione e adesso posso andare tranquillamente Spero Perché l'ultima volta che sono andato tranquillamente Sono morto due volte Ciao te Ciao, ciao, ciao Non mi vedi? Boh, meglio Chi c'è qua? Ah, si legge male My husband Winton Ricking 38 anni Ah, tra l'altro è morti entrambi nel, nel giro di 5 anni Vabbè, apriamo qua e vediamo cosa c'è Eccolo qua, infatti, come ho detto prima, abbiamo trovato il resto della mappa E de degli orecchini in perle O in pirle, però in perle, in perle Allora, lui lo lasciamo bloccato di là ah, abbiamo perso la chiave, la chiave perduta Abbiamo perso Abbiamo trovato la chiave perduta Resta lì Ora come potrei fare con lui? Perché io devo andare di là Quindi lui lo dovrei far passare? Credo proprio di sì Eh ma devo aprirgli Vabbè ascolta passa vai Ma dai come fai io a non passarci il cancello era aperto Voglio rischiarmela anche se muoio una volta... Vabbè. E eh, voglio chiudere quel fottuto cancello. Ok. Se io mi metto all'angolo in teoria non dovrebbe vedermi. Le ultime parole famo... No, torna indietro. Bastardone. Come potrei fare? Ci penso un attimo che... No, vabbè, no Io voglio che lui Vada lì Voglio Che venga di qua Ah, Pardon Ok, ok, ok, ok Niente, niente No, c'era una zanzara qua che voleva Ho cercato di prendere ma non sono riuscito No, tenuti ti avvicinare Devo avere mille occhi, ho capito. Eh, niente, mi toccherà aprire tutti i cancelli. E andrò. Ci metterò un bel po'. Eh, forse ho capito. Eh, questa è questa la tomba che cerchiamo comunque. Sì. Forse ho capito come bisognava fare. Bisognava farsi uccidere, per forza. Forse no. Però io ho optato per questa Questo metodo. Eccolo là che arriva: ritorna, ritorna. Vieni qui e ammazzami. Grazie mille, gentilissimo. No, no, no, no, no, no, no, errorissimo, errorissimo. Perché adesso. Allora, io ho capito che se riesco a uscire dal cancello, lui non mi segue. Perché lui non esce appunto dal cancello. Eccolo là, infatti. Boh, abbiamo finito il livello. E quale ci ha messo 12 minuti. Beh, neanche male. Però ho 60.000 tagli. Che vanno benissimo. E andiamo, guh. Yes. Sì. E... Via. No. no, che cacchio. No, no, no, no, no, no, no. Ok. Evil squared. Oh, no. No. Forse ho capito cos'è. Credo proprio che... Ah, cioè, noi siamo in un quadrato. Tecnicamente. La sto interpretando or ora. E vabbè ah intanto sentiamo cosa dice cosa si dicono questi altri due. Questi like man good character. Dicevo. Siamo in un quadrato, ok? Fin qua tutto a posto. Dobbiamo trovare un braccialetto. 3 buche da scavare è un tesoro dicevo siamo in questo fottuto quadrato labirinto che caspita è e mi sa che sarà popolato non poco adesso mi faccio un giretto giusto per valutare la situazione mm, chiuso no buono di là vedo delle scalette che forse mi possono aiutare a fuggire perché da quello che ho capito i fantasmi o quel che sono non scala cioè non vanno su boh vedremo comunque allora di qua è chiuso avrei dovuto vederlo anche prima Sì, è una specie di labirinto comunque a sinistra non sono andato ma vabbè qui non posso aprirlo e va bene. Qui vado su giù giù su. Qui appunto vado a destra. Ok, qui è appunto è il girotondo praticamente. Lì c'è una leva. E qui andrò dalla tomba quella chiusa. Presumo di sì. E troverò tanti bei amici amici. carri amici, vecchi amici. Emmett Jacobs a 28 anni è morto. L'aspettativa di vita è molto, molto alta. Chi è quella? No, non piangere, non piangere. Allora, allora, allora. Vabbè, però, qua praticamente ci dice di stare attenti allo spettro della sposa piangente, se sì, passeggia per uh, delle ricerche nel suo terreno errante, va cioè, vagante, insomma e non ha tolleranza per gli stranieri ovviamente, come non me lo sarei mai aspettato se incroci il suo percorso saprai, vabbè capirai il tuo errore prima dal suo ehm, come si dice, dal suo grido molto tenebroso <ride> no, dal suo grido dal suo urla e dal suo perseguimento, vabbè la migliore difesa è stare fuori dalla sua linea di vista Vabbè, safe zone Andare nella zona sicura O nascondersi Va bene, va bene, va bene, va bene Abbiamo capito che abbiamo un'altra Rompicoglioni, porca troia. Però io adesso ho paurissima Cioè, se me la ritrovo davanti quella mi, mi, mi apre il culo In una maniera... Non stronza Di più urca troia Eccolo là E già faccio la prima cazzata Ok Te vai fuori dalle balle per piacere Forse avrei dovuto correre di là No no no vabbè vabbè Devo andare di là E aprire il cancello Orca puttana devo fare il giro Oddio oh, Dai Forza No, a questo livello non si prospetta niente bene Niente, niente Non ho neanche fatto caso Se qua c'era la sposa Mi pare di no Che fosse dentro Eccola là ah. Muori Cioè muori, sei già morto pure te Ok, te, te ne vai Tantissimo non so perché, ma ho paura che sto andando nella direzione Più sbagliata Ok, ho aperto un cancello Boia, boia, boia, boia Ok, ho aperto un cancello, l'importante è questo Lei adesso fa il giro e ok, io vado di là C'è qualcun altro? Non c'è nessun altro No, ma ci sei tu E tu non mi piaci per niente Vieni giù Vieni giù, bastardo Bastardo Vieni qui No Maledetto Bravissimo Qui giace un golò. No, io no Allora smetto, basta, basta, basta, basta Nope Ok, ho trovato il braccialetto Perfetto, perfetto Catherine giardin Vabbè eh, qua troverò la mappa del tesoro Però Dove caspiterina sarà mai il tesoro? Tesoruccio bello Dove sei caro? Eh, sì Mi direi anche dove è il soldato Ah no, ma il soldato è di là O oh, no sì sì sì è di là il soldato Vara nebbia Ah no dico E dopo posso tornare a casuccia Bella Forse se questo uomo qua non mi vede Perfetto Abbiamo preso tutto No dai Cioè Io che stavo per mettermi a piangere Da quanto difficile è sto livello Ed è già finito ah, Ok Va benissimo così Va benissimo così Ok, livello 7 Vediamo, guardo i minuti di registrazione Poi vedremo se farlo in questo episodio oppure nel prossimo Ok, okay niente Facciamo il prossimo episodio Facciamo dai le... Due livelli episodio Perché vedo che comunque prendono abbastanza tempo Detto ciò Con questo Io, niente Cosa si suol dire Cosa si suol dire a fine di ogni video Ciao a tutti E buona gi serata, giornata Mattinata qualche. No dai, eh, appunto al prossimo, prossimo episodio Faremo il livello 7 E, e l'8 anche Se lo, il 7 non ci occupa troppo tempo Ma cercherò di stabilizzare i tagli E, e robe varie Quindi io vi saluto E niente Al prossimo episodio, ciao